Buona Domenica a tutti amici ed amiche di Facebook. Beh, il maestro Cristian Ruggeri anche oggi mi vuole tenere compagnia. Ho un po' la voce bassa, non so se si sente, però l'importante è che suoniamo qualcosa. Oggi con la tastiera elettronica vi voglio proporre qualche cover nazionale e internazionale rivisitata un po' alla mia maniera, sia nei ritmi che nei suoni. Non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto e buon divertimento. E se volete, potete anche ballare se vi fa piacere. Andiamo, eh. Spero vi sia piaciuta, eh? Beh, un bel moderato Fox è quello che ci serve per iniziare questo piccolo mix che vi sto presentando ed inoltre è il miglior modo per iniziare sempre, come dire, il ballo in ogni serata che speriamo di andare a rifare molto molto presto. Va bene, andiamo avanti. Facciamo, facciamo, facciamo dopo questo moderato qualcosa di più soft nella fattispecie andremo a proporre una Begin, in questo caso di un DJ a me molto caro, il mio DJ preferito, Gigi D'Agostino, e andiamo, andiamo, andiamo, andiamo a proporre l'Amour Toujours. Che cos'è? Adesso la vediamo subito. Programmiamo, altrimenti qua poi non, non andiamo a tempo, no? Ed è un bel problema, eh? Ok? Andiamo! si va! No. I'm glad bene qualcosa di diverso è sempre ben gradito, spero lo gradiscano soprattutto i miei amici del gruppo del Gigi D'Agostino Group Fan in questo caso che saluta ad uno ad uno Sir Christian Ruggeri le sue melodie, le sue rivisitazioni, eccetera eccetera eccetera. Ok, andiamo a concludere questo mini mix che stiamo ripeto proponendo in questa domenica e andiamo a concludere con una colonna sonora di un film famoso. Beh, Il gladiatore. Vediamo un po' cosa ne viene fuori, eh? Pronti? Si parte. Alla prossima, Sir Cristian Ruggeri vi saluta, vi abbraccia, teniamo duro.